L'anno scorso ho detto premiare le aziende è facile, premiare gli agenti è un po' meno consueto, ma noi siccome questo, questo evento è per gli agenti vogliamo premiare gli agenti. Li premiamo sulla base di cosa? Eh, della loro esperienza, di ciò che possono dare a titolo personale a chi ci sta ascoltando, quindi esperienze concrete e pratiche. E, mh, quattro categorie anche quest'anno, comunicazione influente, posizionamento nel mercato del lusso, capacità di reclutamento, specializzazione. In ordine sparso, e poi ve li presento, comincio a chiamare Elena Malquati sul palco. Oh, siamo, allora, lui, un applauso a tutti. Alessandra Di Toro e Fabio Burlando, tutti sul palco, eccoli qua, così vi voglio, dai, belli caldi almeno. Eh? Allora, intanto grazie per la disponibilità ecco, di tutti. Allora, eh, sono i tempi, prometto, Elena Malquati, partiamo subito da te. Allora, eh, due agenzie, una a Novara una a Milano, un team di 15 persone, vi occupate di residenziale, commerciale e logistica, ma anche di rigenerazione urbana con Reinventa. Soprattutto questo, una comunicazione fatta di contenuto, di video professionali ricercati, aggiungo, che hanno generato un impatto sul territorio e nel web significativo. E quindi la domanda per te è in quale modo curare la comunicazione ha migliorato la percezione del tuo brand e quale consiglio daresti agli agenti immobiliari che si trovano al giorno zero della loro comunicazione? Grazie Gerardo. Gerardo mi ha detto, hai tre minuti di tempo per rispondere alle mie domande. Ehm, io avrei potuto anche tacere per tre minuti. E voi cosa avreste pensato? Poverina è timida, non si è preparata, è incompetente, non ce la fa. Ecco perché generare un vuoto comunicativo lascia spazio all'interpretazione. E spesso l'interpretazione ehm, viene data in un'accezione... Ehm, negativa e quindi perché non riempire noi questo vuoto comunicativo con dei contenuti di valore una volta che abbiamo identificato il cliente con il quale vogliamo parlare eh, una volta che abbiamo identificato cosa vogliamo dire a questo cliente perché lo sappiamo che non possiamo parlare con tutti i clienti nello stesso modo ehm, dobbiamo decidere eh, con che mezzo di comunicazione arrivare a questo cliente e Rudi prima ci ha aperto gli occhi eh, allora poi ecco Qui i consigli che, che posso dare, ehm, quali sono. Pianificate in maniera chirurgica, come una, una testata giornalistica. Vi faccio il nostro esempio. Noi abbiamo la pianificazione per i prossimi 40 giorni. Noi facciamo le foto di Natale a settembre, tutti gli anni. Io so già quale sarà il nostro hashtag di gennaio. Quindi noi sappiamo già tutti i giorni cosa comunicare al nostro cliente circondatevi di professionisti, non delegate, basta, circondatevi, ma sporcatevi le mani, mettetevi al tavolo con loro, dovete decidere insieme che cosa fare della vostra attività. Noi ad esempio abbiamo due copie, una super grafica, abbiamo un fotografo, un videomaker, una persona che si occupa solo di sponsorizzazioni, una persona che fa landing e una persona che pubblica sui social. E ci confrontiamo settimanalmente con questi professionisti. Metteteci la faccia, mettetevi in gioco. È chiaro che è difficile piacersi, io non mi piaccio mai, tendenzialmente non riguardo i miei video, perché poi tanto trovo sempre qualcosa che non va, e invece chi se ne frega, non mi piaccio io, ma la cosa deve funzionare. Devo mica essere bella, devo essere efficace, deve essere una cosa che funziona. E poi, detto anche da Riccardo, basta dire al cliente eh, voglio venderti il tre locali, voglio venderti la villetta. Parlate di voi, delle vostre storie delle storie dei vostri colleghi, del vostro team, magari anche delle storie dei vostri clienti, oppure delle storie delle case che proponete. Anche le case hanno una storia. E poi arrivo alla fine. Non abbiate paura di sbagliare, perché non succede niente. Mettersi in gioco è assolutamente fondamentale. La prima domanda che mi hai fatto è che cosa mi ha portato una comunicazione di valore. Mi ha portato a essere una, un punto di riferimento nel mercato locale, ma anche un punto di riferimento nel mercato nazionale per la mia zona di competenza. E quindi a far crescere quelle che sono le collaborazioni, cosa nella quale io credo tantissimo. Ma non solo, mi ha portato anche a non cercare più il cliente eh, facendo le citofonate ai campanelli o il tacco suola ma eh, è il cliente che sceglie me, è il cliente che dice «sì, sono in linea con il tuo stile, ti scelgo» e quindi arriva. <ride> ecco, potevo anche non prenderla l'arancia e quindi ho accettato il rischio di sbagliare, l'ho presa, grazie Arianna, ma questo cosa significa? Che posso anche permettermi di non piacere a qualcuno, ma perché mi devo precludere il fatto di piacere a molti altri? Grazie, grazie. Allora, è tutto vero, eh? è tutto vero, è chiaro che loro sono strutturati, quindi magari l'idea è ma io lavoro da solo, un socio, così, ma diciamo che l'importante è pianificare, partire dal giorno zero, un passetto alla volta, le cose si riescono e si possono, e si possono fare. E, e non abbiate paura di sbagliare perché l'imperfezione sappiate che è molto gradita al pubblico perché indica verità, ecco. Francesco Gentili, allora, eh, ti occupi di eh, immobiliari di lusso da molti anni. Torniamo quindi al lusso, quindi da, da Verona al Lago di Garda, le proprietà che tratti sono eh, scenografiche, basta andare sul tuo sito e quindi sappiamo insomma di cosa, che cosa tratti. A queste tu affianchi l'attività rivolta a grandi investitori nel settore turistico e dell'hotellerie. Allora, anche, anche per te è una domanda duplice, no? Qual è il percorso che permette all'agente immobiliare di lavorare per davvero nell'immobiliare di lusso e poi, vabbè, se sdrammatizziamo un po' e ci racconti un aneddoto che riflette, ecco, l'avere a che fare con una clientela altospendente. Grazie Gerardo, grazie a voi che siete ancora qui, sì, nonostante sì, la giornata molto sì. intensa e complicata. Mi è piaciuto che durante questa intera giornata si è parlato spesso di lusso eh, e, e che ha invitato personaggi che hanno potuto dare degli spunti molto interessanti anche, anche a me, anche alla mia esperienza. Io non credo nei, nei guru in maniera generale, in particolare nei guru nel mondo immobiliare, quindi non ho la pretesa di dare eh, dei suggerimenti, delle idee, ma magari vi racconto qual è stato il mio, il mio percorso. Io dopo dieci anni fa, più o meno, dodici anni fa ho deciso di, ed è partito da una scelta, di trattare solo immobili di alto profilo e, e, e di pregio, dopo una ventina d'anni di esperienza, e l'ho fatto... Eh, bloccando la mia attività per quasi otto mesi, girando l'Europa e quindi le città principali delle, le principali capitali d'Europa per vedere i colleghi come svolgevano questo tipo di attività. Quindi ho appreso e ho cercato poi di portare nella mia realtà, che poi è una provincia limitata, piccola, bella, affascinante, internazionale anche, Verona e il Lago di Garda, portare delle, delle, esperienze, delle esperienze diverse. Poi bisogna avere una, una preparazione ampia e non solo tecnica. Eh, adesso ho ascoltato con attenzione eh, cosa ha detto lei e eh, mi piace molto l'approccio comunicativo, organizzativo. Questo è il minimo che bisogna avere se si decide di trattare gli immobili di alto profilo. Perché i clienti hanno delle esigenze eh, molto molto importanti. e Vogliono avere un personaggio che sia al loro stesso livello, affidabile, che sia sincero, diretto e, e chiaro, e perché hanno, non hanno bisogno di perdere tempo e avere a che fare con persone che non gli danno valore. Quindi questa è un'attenzione che bisogna assolutamente, assolutamente avere. E mettere al centro di tutta l'attività il cliente, non è il risultato, perché spesso nell'attività, anche come la facevo io precedentemente, ero orientato ai numeri. Cioè a ottenere risultati, incarichi, vendite, ho proprio cominciato a ragionare in maniera diversa, ma a pensare al cliente, alle sue esigenze e poi sono arrivati inevitabilmente i, i, i risultati. È un percorso difficile, poi bisogna inquadrare bene cosa si intende lusso, perché specialmente nel settore immobiliare eh, molti usano questa parola in maniera impropria. A volte viene determinato il lusso un immobile che ha un valore economico alto, ma non è, è uno solo dei, dei fattori. Cioè, il, il valore principale è che quell'immobile deve essere esclusivo, deve avere delle esclusività. e Non è detto che il prezzo sia un fattore esclusivo, quindi deve avere delle caratteristiche particolari, deve sapere trasmettere scarsità, necessità, cioè tutta una serie di, di, di elementi diversi rispetto a una compravendita normale. Aneddoti ce ne sono molti, ecco, si ha la fortuna di poter intercettare personaggi particolari. Come per esempio? In modo particolare, beh, recentemente ho assistito a una compravendita dove la cliente, che non era italiana, siamo arrivati a Rogito e non aveva gli assegni, non è arrivata con gli assegni circolari, ma con il libretto degli assegni e aveva la pretesa di pagare con un bancario si è cercato di fargli capire che non era possibile, insomma, sia il notaio che, che per il quale venditore... Per quale importo? 1.700.000 euro okay. ed era il saldo, quindi poi aveva già dato una, un autoconto e lei si è arrabbiata perché pensava che, che, che, che li mettessimo in discussione la sua capacità economica e ha pagato con la carta di credito, quindi ha tirato fuori una carta di credito e ha pagato 1.700.000 euro con la carta di credito, insomma, quindi... <ride> Il illimitato, è limitato, il, il sì, sogno no, è... Natalia no, è andato in imbarazzo, è andato a verificare <ride> e ha detto sì, può farlo. <ride> bene, bene, grazie, grazie Grazie a voi. L'applauso eh, è giusto, sì, sì, sì. Allora, alterniamo, eh, arrivo da te Fabio, Alessandra eh, di Toro. Allora, otto agenzie eh, Coldwell Banker, cinque in Puglia, due a Roma, una a Milano, un team di 80 agenti, tu sei un agente immobiliare di seconda generazione. Mamma è Valentina Bodini, che è da qualche parte, eccola lì, perfetto, che salutiamo. Allora, eh, Alessandra, ti raccontano come una donna impegnata eh, in ogni ambito di questa attività complessa, anche di gestione, insomma, stai prendendo le redini anche dell'azienda. Dell Quindi, duplice domanda anche per te: come si sviluppa una efficace politica di reclutamento, ma soprattutto come, come trattenete i collaboratori? Innanzitutto non sono otto, sono un po' di più io già che siamo a tre guarda, bisog bisogna dire a Gigio di aggiornare il sito, esatto. eh? Ok. Ehm i sono quelli da ingeggenare. Ah, ecco, ecco, ecco. Bene. Ehm, dunque ehm... È un'emozione per me oggi raccontare que questa cosa perché io la vivo, praticamente ho iniziato a fare l'agente immobiliare in prima elementare, quindi la prima acquisizione l'ho fatta alla prima comunione, si può dire, quindi è da sempre che sto nell'immobiliare. La nostra società, Gruppo Bodini, è la prima company in Coldwell Banker, quindi una realtà molto importante. E, noi... Il recruiting in realtà sono i nostri agenti a farlo, proprio perché eh, nella nostra azienda si lavora bene, eh, ci sono delle parole chiave che girano intorno al recruiting, sicuramente la prima è la reputazione, eh, gli agenti che lavorano da noi per me mi hanno vista crescere, quindi sono da anni che stanno con noi, eh, puntiamo a farli lavorare in un ambiente sereno dove hanno la possibilità di crescere sempre. Una, um, mi piace fare l'esempio della nostra segretaria Bari, che nasce segretaria e oggi è broker, quindi insomma eh, si può toccare con mano all'interno della nostra azienda qu quanto si può crescere. E, che dire? Eh, e questo crea fedeltà comunque, cioè voi lavorate sull'ampliamento del team attraverso il passaparola dei vostri agenti che evidentemente si trovano bene perché comunque c'è un contesto, c'era un'analisi interessante fatta qualche mese fa in cui, si, eh, in cui raccontava questa struttura di, di formazione che la principale ragione per cui un agente immobiliare ha, lascia, abbandona il, il proprio broker è l'ambiente, cioè non i soldi, non quanto guadagni, ma l'ambiente, quindi il fatto che abbiate costruito qui, un ambiente favorevole e accogliente sicuramente questo è diciamo, il L'ingrediente, ecco, per creare fidelizzazione. Cioè, gli agenti rimangono con noi, sono anni che sono da noi, ripeto, eh, abbiamo persone che eh, si sentono parte di una famiglia, certo, quindi questo certo. è il principio fondamentale che secondo me ci diversifica rispetto alle altre aziende. Bene, grazie, grazie anche a te Alessandra. Allora, ultimo, ma non per importanza, Fabio Burlando. Allora, agenti immobiliari di Genova con 25 anni di attività, 36. Ma 36 scusami, quanti anni hai iniziato? Avevo 20 anni. Ma sei così vecchio? Sì. Ah, ok, ok. E sono proprio giovane ma li ho, li ho tutti. Ok, ok, ti porti bene, complimenti. Allora, ti sei specializzato... Può aggiornare come... anche io, sì. Come, eh, sì, no, il profilo LinkedIn, sì, sì, esatto, e l'importanza dei profili no, LinkedIn, perché io ho preso le informazioni dandole per buone, ecco, e invece non è sempre così, quindi LinkedIn è da aggiornare. Allora, ti sei specializzato come property finder, quindi lato acquirente, anzi lato, sì, lato acquirente, e listing agent, quindi per i venditori, quindi consulenza di parte. Ecco. Eh, ne hai fatto una consuetudine, tu lavori in questo modo qui. Eh, due, due domande quindi anche per te, quali sono i vantaggi che hai ottenuto facendo questa scelta, quindi abbandonando un po' quella che è no? l'utopia della terzietà del mediatore, sono un po' provocatorio stasera, e quale consiglio daresti invece agli agenti immobiliari interessati ad adottare questo, questa tipologia, questo modo di lavorare? Io ho analizzato il mercato durante la mia storia lavorativa e più che altro ho analizzato quelli che erano i rapporti con le persone, cercando di capire quali erano le, le esigenze, le necessità o le carenze che le persone manifestavano proprio nei rapporti con la mia attività eh, da agente immobiliare. Ho capito che mancava un rapporto di affiancamento eh, proprio mettersi di fianco per cercare di risolvere i problemi. E mi sono messo un po' in contrapposizione con la mediazione che però poi devo dire che in effetti non c'è miglior mediatore di chi nega di esserlo perché eh, la compravendita è un conflitto di interessi quello che io faccio mi metto fisicamente di fianco al cliente perché io ho l'abitudine in ufficio quando ricevo le persone che faccio le mie presentazioni le valutazioni tutto quello che comporta l'incarico che può essere di vendita piuttosto che di acquisto, quando faccio il property funder, mi metto di fianco a lui per analizzare quelle che sono le carte, le analisi, gli schemi e tutte le varie cose, proprio per non mettermelo davanti. Ma quello che io cerco di fare è proprio di invitarlo a spostare la sua prospettiva dall'altra parte. Perché è vero che io faccio il suo consulente di parte, ma io devo aiutare il suo percorso, che sia la vendita che sia l'acquisto, in modo che dall'altra parte chi deve soddisfare l'incarico che ha la, la cosiddetta controparte abbia una panoramica gradevole che lo porti ad acquistare l'immobile che io ho acquisito dal mio cliente o a trovare l'immobile che sia gradevolmente messo in vendita al mio cliente dal venditore quando faccio il property funder. Questo credo che sia essenziale. La consulenza di parte è una forma mentis che non è che la manifesti soltanto nel lavoro, è una cosa che io ho sviluppato negli anni anche proprio a livello personale di vita. Diego prima diceva che bisogna assolutamente formarsi, Diego Caponigo, è assolutamente vero. Io ho investito tanto tempo della mia vita personale e lavorativa a formarmi ma principalmente proprio per capire quelle che sono le interazioni con le persone perché è importante essere preparati tecnicamente sul, sul nostro lavoro ma è molto importante essere competenti per quelle che sono le competenze emotive per rapportarsi con le persone perché sono un mediatore sono un mediatore nel momento in cui eh, la persona che deve soddisfare l'incarico che io ho ricevuto, viene a me per concludere questa compravendita, quindi per mettere insieme le parti. Ok, eh, velocissimo, eh, la consulenza di parte secondo te stimola la collaborazione? La consulenza di parte non... Eh... allora come la faccio io? Sì. Nel senso che purtroppo è un problema che ho dovuto affrontare in questi anni, la collaborazione io la chiamo una chimera, perché parliamoci chiaro, se io credessi di poter essere efficace per il mio cliente, specialmente quando faccio il property finder, puntando sulla collaborazione non vado da nessuna parte, quindi ho dovuto riformulare il metodo lavorativo in modo tale che il mio cliente acquirente mi veda come il suo consulente di parte, sostituendomi a lui in tutte quelle attività che lui dovrebbe fare e anche andarmi a proporre a quelle agenzie immobiliari collaborative quando capita, ma anche con quelle che collaborative non sono quindi ho una strategia e dico al cliente io sono il tuo consulente devo affrontare il mercato per te devo risolvere qualsiasi tipo di problema qualsiasi immobile deve essere acquistabile non possiamo mettere da parte perché non mi conviene quell'immobile perché davanti a me ho un collega che non è collaborativo quindi a livello di compenso perché poi parliamo di monoprovvigione diamogli un nome io ricevo un compenso dal mio cliente acquirente a Latere e dirò al cliente che farò il possibile per non fargli pagare il compenso dell'altra agenzia o di ridurla, ma che comunque è un costo che deve essere messo in gioco perché altrimenti non riesco ad operare su tutto il mercato. Bene. Un altro punto di vista, quindi per affrontare il mercato, sperimentare, magari trovare ognuno per sé la propria chiave insomma, eh, di volta per agire al meglio. Grazie, allora, prima di mandare via, consegna dei premi, fotografia di rito e poi gli ultimi 15 minuti. Allora, una alla volta, una alla volta, parto da, da Alessandra, dai. Allora, Alessandra, eccoci Grazie. qua, non farlo cascare, ok. Eccola lì, mettiamoci qui. Fatto. Andata, grazie, grazie. Tocca a Fabio, vedi che. Grazie. Il custode di questa cosa. Grazie Grazie mille, grazie, grazie. Allora, Francesco, sì, eh, sì, dai, prima Elena, prima Elena, dai, mettiti qui al centro. Grazie Elena. Ok. Vinte arancia per fortuna, dai, non potevo prendere, grazie. Francesco, dai. Francesco Gentili, anche a te grazie, eh. grazie. Grazie a voi. Bene.